Oggi parleremo di REST. Sono finalmente entrato in possesso del nuovo REST Spigarelli, lo Spigamap. Dopo che in quest'ultimo anno abbiamo visto un proliferare di REST caduta, Znipper, Gabriel e compagnia, ora anche Spigarelli ha attuato una evoluzione del suo vecchio rest tuning, riprogettandolo eh, e eh, apportando delle novità importantissime, specialmente per quanto riguarda il tiro al collo. Il problema grosso del tiro al collo è quello del rimbalzo sulla stima. quando noi abbiamo uno string abbastanza. In basso, specialmente per le corte distanze, abbiamo il problema che l'asta, pur corretta, ahimè, rimbalzi sulla stina e eh, abbia un buon anomalo. Allora, a forza di cercare compromessi, di cercare diametri di astine, e di cercare di ovviare a questo inconveniente, l'ideale è trovare un rest che abbia la possibilità di eh, ammorbidirsi appropriatamente al momento opportuno questo è, è quello che fa lo SpigaMap e vediamo apriamo la confezione e vediamo cosa c'è all'interno questo è, il, è lo spigarelli vedete che assomiglia praticamente a uno ZT se non altro che ha un, la possibilità di ruotare attraverso questo cuscinetto sfera ruotare e ha la possibilità di variare la forza di pressione. Quindi abbiamo in tutto e per tutto anche un bottone di pressione sul lato verticale, quindi sul lato verticale la componente verticale della freccia, quindi non solo lo scodinzo che abbiamo negli archi di curvi, ma nell'arco nudo, come abbiamo già visto in vari video, in varie occasioni, abbiamo anche una componente, una componente verticale. Io ricordo che tantissimi arcieri hanno sempre avuto il problema della rottura del poggiafreccia, del poggiafreccia poggia in acciaio. Ecco, con questo sistema ovviamente non ci sarà più nessun problema. Che differenza c'è con lo sniper? Beh, lo sniper è un rest che una volta premuto si toglie di mezzo e eh, bisogna riposizionarlo. E ho avuto qualche problema ad esempio negli scontri finali, negli scontri eh, dove io ho solo 20 secondi e devo tirare due frecce specialmente quando eh, tiro a squadre. E si perde del tempo a tirare sul rest. A fare attenzione che si riposizioni quindi, in questo caso, dove la componente verticale non ha uno scatto, ma ha solo più o meno pressione, e adesso vediamo come la dovremo regolare. Cosa c'è all'interno? Abbiamo le istruzioni d'uso. Le istruzioni d'uso sono un po'. nessuno di voi ne leggerà, sono sicuro e io sono qua per questo poi all'interno abbiamo tutto l'occorrente per il montaggio chiave da 3 sedicesimi passo inglese e altre chiavettine che vanno a regolare il rest e vedremo come rondella e dado per poter per poterlo sistemare nel secondo foro del vostro riser, in modo tale che eh, tutto avvenga nel miglior modo. Vediamo ora come eh, fare una regolazione preliminare per eh, ottenere subito dei buoni risultati. Allora, per prima cosa, cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo allentare questa vite.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 il massimo che io opero ah c'è qualcosa da dire molto interessante vedete anche se lo pieghiamo non cade e abbiamo questa ammortizzazione, questa ammortizzazione è molto importante. Una cosa che non sono dimenticato di dire, abbiamo una cosa molto interessante, è che al confronto dello ZT che avevo prima, il, lo stringa dei 5 metri è salito di 3 cuciture, eh, ripeto 3 cuciture. Prima tiravo praticamente a fondo patelletta, per i 5 metri, ora invece tiro sulla quarta cucitura, quindi praticamente da 5 a 50 metri ho circa 6 cm. quindi vi sono ridotti molto gli stringhe, nonostante che io non abbia un'attrezzatura un straordinariamente potente perché ho 34 mm. 34 e mezzo uso della energie CR70 e punte da 80 gradi per la tre figlie 70 gradi per il carbonio. Niente, sono molto soddisfatto di questo, di questo fatto e sono saluto tantissimo per quanto riguarda i CR50 e di conseguenza tutte le altre. Quindi, oltre ad avere, eh, non avere più questo grosso angolo... Che perché prima i 5 metri li dovevo prendere all'incirca qua, ora invece addirittura ne prendo qua i 5 metri, dove lo scorso anno tiravo a 15 metri, quindi mi si sono saliti tu, tutti, tutti gli stritti E ora i 5 metri, dove effettivamente il 18 non deve mai mancare, riesco a tirare con facilità. Sono soddisfatto, io avevo già montato sull'arco bianco gemello, eh, lo slipper, eh, l'ho usato sia con le frecce d'alluminio che con eh, le frecce di carbonio, devo dire che eh, a parità di prestazioni ho avuto gli string molto più corti con lo strigamato. Lo spigamato mi ha tirato su molto di più che non lo slipper gli stringa alle corte distanze e questo per me è importantissimo. Per quanto riguarda la rosata più o meno siamo lì, per quanto riguarda i 50 metri più o meno siamo lì, eh, però in effetti eh, alle corte distanze che io ho guadagnato stringhe questo Me lo farà sicuramente scegliere per la prossima stanza.